Ciao a tutti, siamo qui una volta ancora, grazie a Dio, tutto a posto, io sto bene e spero che anche tu stai molto molto molto bene. Oggi parliamo sull'Africa e il coronavirus, cosa sta succedendo in Africa, i numeri, quante persone stanno morendo, quante persone uh, sono guarite, quanti infettati uh, in Africa. Allora oggi non perdiamo tanto tempo perché Africa è un continente molto grande, eh, ho deciso di prendere sette paesi più famosi in Africa, io spero che più famoso Lo so che magari tu conosci un paese e desidera sentire cosa sta succedendo lì, lasciami un commento sotto questo video. Allora ho preso sette paesi che io penso che sono più famosi per farvi sentire come sta succedendo il coronavirus in Africa. Prima di cominciare, per favori, per favori, ti prego di andare sotto questo video a iscrivere, così può aiutarmi a crescere e mi dare la forza per andare avanti. Sai che con te questo canale può crescere, perché senza di te non andiamo a nessuna parte. Per favori, Vai sotto, ti prego, vai sotto questo video, iscrivere, lasciami un like se ti piace questo video e lasciami il tuo commento cosa ne pensate. Per chi sta guardando la prima volta questo canale, mio nome è Gnaco Blancs Nevenesa e questo canale è Voce dell'Africa, Voice of Africa, the only voice in the wilderness. Cominciamo. Come vi ho detto, non vogliamo perdere tanto tempo. Cominciamo da nord poi scendiamo dal sud di Africa. E quindi cominciamo da Egitto. Egitto ha popolazioni di circa 102 più o meno 102 persone come uh, operazioni di cui 3.891 sono infettati e 1.004 persone sono guariti e 287 persone sono morti. Lì. Speriamo che per finire così il mondo eh, possiamo avere la pace per vivere la nostra vita. Adesso Andiamo in Marocco. Marocco, ha, Marocco qui ha 36 milioni di persone, più o meno, di popolazioni, di cui 3.692 persone sono infettate di coronavirus e 478 persone sono guariti. 155 persone sono morti e quindi ci sono abbastanza eh, tanti. Allora in Tunisia, in Tunisia qui, in Tunisia abbiamo 11 milioni più o meno persone come Uh, più di 11 milioni di persone di popolazione, eh, di cui 118 persone sono inferti di coronavirus e 190 persone sono guariti e 38 persone sono morti. Andiamo in Kenya. Prima di parlare dei numeri di Kenya vuoi salutare Medea e della sua famiglia, il suo marito Danilo e sua figlia, loro figlia, eh, Katie, la mia sorella. Io vengo da tutto il mondo, quindi vengo da Kenya, vengo da Italia, vengo da... perché sono uomo del mondo. <ride> allora, Kenya ha 53 persone, più di 53 milioni di persone come popolazione di qui, 320 persone sono infetti del coronavirus molto molto molto basso grazie ai dottori Presidenti di uh, Kenya, siete lavorando tanto. Di questi 320 uh, casi di pandemia 89 persone sono guariti e 14 persone sono morti. Allora in nigeria, nigeria nigeria nigeria nigeria nigeria nigeria hanno più di 206 persone come popolazione sono molto molto molto popolato grandissimo un paese grandissimo in tutta ovest di africa eh, di qui 981 persone sono infettati di pandemia coronavirus e 197 persone sono guariti. E 31 persone sono morti. In Ghana, in Ghana, Mama Ghana, il mio paese. Lì abbiamo di più di 31 milioni di persone come popolazione, di cui 1.154 casi infettati di coronavirus, 99 persone sono guariti e 9 morti. Vuol dire che eh, molti sono abbastanza bassi. Speriamo che possiamo lavorare anche di più per combattere eh, molti infettati così. Ghana, può essere un paese tranquillo di, di coronavirus. Grazie al Presidente, infermiere, tutte le persone che stanno facendo qualcosa per salvare la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri amici eh, tutte le persone in Africa. Grazie Dio vi benedica. Spero che possiamo fare anche di più. Andiamo all'ultimo paese, Sudafrica, Sudafrica, i paesi di Nelson Mandela hanno popolazioni di più di 59 persone di cui 3.958 no 53 Cin, <ride> scusami ragazzi uh, 3.953 3.953 Fino ad oggi può essere o può, allora di qui 1473 persone sono guariti, sono a casa tutto, tutto tranquillo. E 75 morti. Allora, questi sette paesi che io penso che abbastanza famosi in Africa. Ma se hai qualche paese che vuoi sentire come sta succedendo il coronavirus, lasciami un commento sotto questo video e ti faccio sapere la, eh, alla prossima. Il consiglio per gli africani, per il continente Africa è che sappiamo che in Africa non abbiamo la competenza, la tecnologia, di combattere il coronavirus come altri paesi che hanno e le nostre situazioni di salute sono abbastanza così ma speriamo che uh, possiamo fare ancora qualcosa i presidenti i capi di africa il continente africa devono usare questo coronavirus secondo me come un libro di lezioni per imparare come possono aiutare l'Africa a crescere. Non è che sempre dobbiamo guardare altri continenti, altri paesi per aiutarci quando c'è problema in Africa. Possiamo fare qualcosa. Ho sentito l'altra volta, non so, non ho, non ho ancora confermato, che l'Africa vuole creare una, un vaccino per il uh, uh, coronavirus. Non so se è vero o no, ma sarebbe bellissimo perché io credo, ho fiducia in Africa, che possiamo trovare qualcosa, una soluzione, per il mondo. Sì, Africa possiamo. Dobbiamo fare qualcosa, i dottori, gli scienziati, andare insieme, dobbiamo fare qualcosa insieme, come Africa. E sì, perché abbiamo tutte le cose per creare questo vaccino. Non dobbiamo aspettare che tutti questi paesi che sono ancora a combattere il coronavirus, come stiamo combattendo, Fa, uh, trova, trovano il uh, vaccino e poi noi andiamo a comprare, no, no, non è vero, se no, sempre diventiamo schiavi. No, dobbiamo siamo indipendenti, siamo continui indipendenti, dobbiamo fare qualcosa per noi stessi. Ok, questo sono eh, i numeri, la che eh, ho avuto fino a oggi è ovvio che può crescere e può diminuire e la preghiera che posso, possa diminuire così eh, Africa torna nella nostra vita normale non solo l'Africa anche per il mondo se tu vai sul ginocchio a pregare non devi dimenticare a pregare per il mondo in questo momento perché stiamo in un momento molto molto difficile guarda i bambini sono a casa non vanno a scuola guarda eh, non possiamo lavorare, guarda i capelli, sono cresciuto, guarda la barba, non possiamo anche uscire a tagliare la barba, hai visto? E quindi è un momento molto molto difficile, però grazie a Dio abbiamo un po' di tempo per stare con la nostra famiglia, se sei una persona molto impegnata di lavoro, di scuola e di altre cose. Questo momento eh, può usare a stare con la tua famiglia, è abbastanza Bene, bene, ma dobbiamo pregare che Dio possa aiutarci a eh, trovare qualcosa per combattere questo mondo, questa pandemia di coronavirus. Per favori, per favori, non hai niente di importanza, importanza da fare fuori, per favori, ti prego di stare a casa. Non devi dire, oh, sono stanco stare a casa due mesi, un mese, due settimane, e quindi io mh, non ce la faccio più. Sì. È difficile, però dobbiamo fare la nostra parte per salvare la nostra vita, anche la vita di altre persone. La tua vita prima, la vita della tua famiglia e del mondo, ok? E quindi stai a casa. Se per caso devi uscire per lavorare, per comprare, eh, e, e, da mangiare, da fare qualcosa molto importante, non devi mai dimenticare uscire con mascherina non devi mai dimenticare di uscire con una mascherina. Per questo lascio un link sotto questo video, descrizione, vai lì, perché è molto difficile trovare mascherine a comprare in farmacia, nei negozi. E quindi ho lasciato il link sotto questo video, vai a comprare per la tua famiglia, per te stesso, così puoi uscire se hai bisogno di uscire con la mascherina. Finiamo qui eh, questo video, con, eh, ci vediamo ancora settimana prossima con un altro video, fammi sapere la tua, cosa ne pensate, eh, sta pensando su questi numeri, sono tanti, o eh, Africa, cosa, cosa possiamo fare a combattere questo coronavirus. Ma c'è una domanda per questa settimana, tante persone dicono che eh, questo questa pandemia di coronavirus è stata creata per guadagnare qualcosa economico. Non so cosa ne pensate. Alcuni dicono: oh no, è stata creata per farci stare a casa, così possono fare eh, 5G. Eh, non so cosa ne pensate. Alcuni dicono: no, vogliono avere una nuova ordine, nuova ordine mondiale. Per questo c'è tanti discorsi fuori lì. Fammi sapere cosa ne pensate di coronavirus. Allora, per favore, vai sotto questo video ancora una volta a iscrivervi per aiutarmi a crescere, così mi dà la forza per andare avanti a fare un po' di più questo video. Può anche aiutarmi, se vuoi aiutarmi a crescere uh, in questo video, in qualsiasi modo, economicamente, tecnicamente, se, può, se vuoi uh, ho bisogno di aiuto se vuoi aiutarmi a crescere ti prego uh, puoi contattarmi uh, via email lascia il mio email sotto questo video puoi contattarmi così mettiamo d'accordo e tu possa aiutarmi a crescere Dio uh, vi benedica vi auguro uh, una buona salute spero che uh, questo coronavirus possa passare velocemente così possiamo ritornare nella nostra vita normale. Dico questo, ci vediamo settimana prossima. Mio nome è Nacob Langsen Ebbenesa e stai guardando Voce dell'Africa, Voice of Africa, The Voice in the Wilderness. Ciao.